bene comune. Oggi vi proponiamo alcune riflessioni del professor Libero Tassella. I tagli d'organico e le classi pollaio le dobbiamo a Maria Stella Gelmini, commissariata all'epoca dal ministro Tremonti, potente ministro del governo Berlusconi. Vi ricordo che quel governo bloccò la progressione di carriera degli insegnanti e noi perdemmo, alla fine della fiera, uno scatto che ormai non sarà mai più recuperato. Ricordo altresì che il 4 agosto 2011 l'emissione Ruolo venne barattata con un contratto estivo passato sotto silenzio in cui Cisl, Will Rua, Snalz e Gilda, che avevano già tubato con Tremonti al Teatro Quirino, ad eccezione della FLC di Domenico Pantaleo, cedettero sul raffreddamento della progressione di carriera iniziale degli insegnanti, unificando il primo e il secondo gradone della progressione economica di carriera, un vero blitz estivo con gli insegnanti al mare in quei governi c'era la lega di Bossi dove già c'era il giovane Matteo Salvini e il partito di Fini dove c'era allora la giovane Giorgia Meloni che divenne anche ministro e naturalmente fratelli d'Italia di Silvio Berlusconi con la ministra Gelmini e un certo Bocchino che ritroveremo poi in tempi recenti nell'inchiesta Romeo, ma che allora era il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, per cui fece il rituale discorso di voto a favore di una legge scellerata con cui la scuola pagò in termini di tagli di organici e di stipendi il più alto contributo alle finanze dello Stato per la crisi economica in atto. Poi, dopo la parentesi lacrime e sangue di Monti, con i tentativi di portare a parità di retribuzione l'orario dei docenti nella secondaria 24 ore, con notevole perdita di organici e la stretta e con Fornero, Venne il PD di Matteo Renzi e la sua legge 107 nel 2015 che fu una riforma strutturale della scuola che andò a configurare l'aziendalizzazione spinta della scuola statale, la sua forte dipendenza dall'esecutivo e la creazione della figura del dirigente scolastico Supermanager un'organizzazione piramidale dell'organizzazione scolastica, il docente come impiegato che esegue la didattica di stato molto codificata e prescrittiva fino ai minimi dettagli, la formazione di quadri intermedi dette figure di staff, la gestione del dirigente scolastico degli organi interni delle scelte del docente, delle retribuzioni accessorie su base premiale e della scelta educativa da dare alla sua scuola azienda, per non parlare della mania di verifica del prodotto tramite gli invalsi e altre forme di verifica per una scuola funzionale alla cultura aziendale da qui L'enfatizzazione l'Istituto dell'Alternanza Scuola-Lavoro. Insomma, una privatizzazione in senso aziendalistico della scuola statale, secondo le direttive di una classe politica al servizio di una sola parte economica. Ora, queste due forme nell'alternarsi dei governi, sono sostanzialmente rimaste intatte. Le conseguenze le vediamo. Bassi stipendi per gli insegnanti, riduzione della libertà di insegnamento, aumenti di oneri a invarianza di retribuzione, aumento della conflittualità interna nelle scuole, aumento del potere e delle retribuzioni dei dirigenti scolastici alto numero di alunni nelle classi, precarizzazione della professione, didattica di stato delle competenze, aumento della burocrazia scolastica e redazione di molteplici documenti nel corso dell'anno, alternanza scuola-lavoro con sottrazioni di ore alla didattica basata sulle conoscenze, la riduzione della cultura generale, con il progressivo imposizione della didattica delle competenze, spacciata come novità e che ora è in via di smantellamento nelle altre nazioni. Risultato. Progressivo analfabetismo di ritorno e povertà educativa. Una scuola che non serve da ascensore sociale ma che ti conferma alla fine dei due cicli tutte le differenze sociali, anzi ne acuisce le differenze, come abbiamo visto, con la didattica a distanza utilizzata nei mesi di forzata chiusura delle scuole per il Covid-19. Arrivederci, alla prossima. Saluti da Scuola Bene Comune e Libero Tassella.